Ah sì, eh, io non ho capito un cazzo della vita. No, no, fa così. Fa, fa io, io, non so di Joe, Cioè io della vita non ho capito un cazzo. Tipo, cosa è. Eh sì, in, sì infatti, infatti perché cerca di, cerca di fare tipo un gioco di parole con io e poi lo yodel che si sente praticamente all'interno della canzone. Yeah. Ma, ma, più, ma, più, ma più che altro è anche un po' una critica non proprio tanto sociale ma una critica più che altro musicale dato che fa molti riferimenti agli artisti che quando muoiono eh, ricevono popolarità perché la gente è sempre infissa con questa cosa qua del fenomeno dell'artista morto che non si sapeva nulla di lui per esempio adesso vi faccio un altro esempio di un rapper americano prendiamo per esempio XXXTentacion non so se tu hai mai sentito parlare di lui certo, certo. prima, prima l'ascoltavano al massimo 10.000 persone che comunque o meglio non 10 eh, 5 milioni di persone che comunque in America se ci pensi non è per niente un numero bassissimo assolutamente però, eh, però, però eh, c'erano screen dei suoi account di Instagram o meglio del suo account di Instagram che era passato da 10 milioni a 25 milioni in un giorno quindi fa capire che la gente... Eh, è interessata eh, più al personaggio piuttosto che alla sua musica è anche questo che Caprezza ha anche cercato di fare di fare arrivare all'interno di questo disco quindi non si può dire per niente che non ci sia della oh, verità c'è stato un aumento di vendite di molti artisti quando sono morti e Michael Jackson assolutamente mi tutti gli artisti di Japan che mm. appena sono morti hanno avuto un boom di vendite e soprattutto anche le case discografiche lucrano a vita essenzialmente su questi artisti famosi morti posso farti l'esempio della raccolta fatta con Justin Timberlake Justin Timberlake scusa pronunciato in napoletano no no no tranquillo per una volta che non ti stavi sultando la stai dicendo bene grande eh, diciamo che comunque questo eh, album prodotto nel 2014 ha puntato moltissimo sull'anniversario della morte di Michael Jackson ed ha lucrato So, sì, la, eh, la sì, è... sì, sì, infatti, eh, infatti eh, Justin Timberlake aveva fatto anche uscire una canzone che in realtà era un campione che Michael Jackson aveva registrato in studio prima della morte ma che hanno fatto uscire dopo come album eh, post-mortem post eh, eh, sempre appunto per inaugurare la, la morte dell'artista in, in realtà il testo della canzone venne scritto in parte già nel 1990 più o meno successivamente venne preso poco prima della morte da michael jackson che lo reinterpretò aggiunse musica panca in parole insomma insomma quel che era rimasto della canzone ormai era in lavorazione fino a poco prima della morte venne preso dalla casa produttrice e rimodulato anche insieme a justin timberlake